e ha un grande successo anche sui social dove viene pubblicato il, il, queste puntate perché possono essere riviste, i link di Facebook eccetera, con commenti favorevoli dicono bravissimo Maurizio, ma dov'è Giussi? Ecco qui grazie a tutti con questa cosa.